Dedico questa lettura a mio papà medico, ai miei cari amici medici e a tutti coloro specialmente medici che in questo momento hanno bisogno di risollevare il proprio spirito. Questo testo è stato tratto dal moderno giuramento di Ippocrate, così come riportato su Wikipedia, ed è uno stralcio da cui ho tolto alcuni elementi per sottolinearne altri. Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo io giuro di esercitare la medicina in autonomia di giudizio, di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento, contrastando Ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l'indipendenza della mia professione. Giuro di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale, ispirerò ogni mio atto professionale. Io giuro di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l'eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute. Io giuro di non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati di non insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati. Eticamente non proporzionati. Senza mai abbandonare la cura del malato, io giuro di perseguire con la persona assistita una relazione di cura fondata sulla fiducia e sul rispetto dei valori e dei diritti di ciascuno e su un'informazione preliminare al consenso, un'informazione comprensibile e completa una relazione fondata sulla fiducia e sul rispetto dei valori e dei diritti di ciascuno e su un'informazione preliminare al consenso, comprensibile e completa. Io giuro di attenermi ai principi morali di umanità e solidarietà, nonché a quelli civili di rispetto dell'autonomia della persona di rispetto, dell'autonomia della persona, giuro di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina, giuro di mettere le mie conoscenze, le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina fondato sul rigore etico e scientifico della ricerca, i cui fini sono la tutela della salute e della vita. Io giuro di ispirare la soluzione di ogni divergenza di opinioni al reciproco rispetto. La soluzione di ogni divergenza di opinioni al reciproco rispetto. Io giuro di rispettare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che osservo o che ho osservato, inteso o intuito nella mia professione o in ragione del mio stato o ufficio. Io, consapevole, dell'importanza e della solennità, dell'atto che compio e dell'impegno che mi assumo, io giuro, giuro, giuro.